Per Politicamente Scorretto siamo qui con Antonio Vassallo, fotografo della, della strage di Capaci. Innanzitutto volevo ringraziarla per il suo impegno sociale che sta mettendo per combattere eh, eh, le mafie in Italia. E volevo chiederle che cosa ehm, si aspetta da Politicamente Scorretto e soprattutto eh, qual è il messaggio che vuole lanciare alle nuove generazioni attraverso la memoria. Ma intanto grazie per... Eh avermi dato possibilità di essere presente in questo bel pezzo di territorio italiano. L'operazione principale che va mandata avanti, quella in cui è investito chiunque ha creato su questa rassegna, è quella della, della memoria. Ma io ho detto e lo dico anche in questa occasione, noi abbiamo il dovere di coltivare la memoria, ma contestualmente dobbiamo continuare a chiedere verità, memoria e verità. Sulle stragi di tutta Italia non c'è una sola strage dove non si sia fatta verità fino, a, fino, fino in fondo. Ormai sono passati quasi 30 anni dalla strage di Capace, eh, lei pensa che in questo periodo sia cambiato realmente, concretamente qualcosa in Italia? Ma In Italia cambia qualcosa il minuto successivo dopo quell'esplosione a Capace, quella strage, quei 500 kg di etritolo hanno scritto, hanno voltato la pagina appunto, i cittadini sono diventati consapevoli, soprattutto quelli... Quelli, quelli siciliani più di 27 anni fa ma sembra ieri eh, attualissima se solo pensiamo che ancora ci sono processi che cercano di eh, comprendere la verità si cerca ancora di capire perché va diventando sempre più forte questa convinzione che, la mafia si è occupata solo della manovalanza. Quel giorno, a Capaci e in Via da Meglio. Sempre di più, io lo faccio da più di dieci anni. Dico la mafia e chi con la mafia, quel 23 maggio, a Capaci uccide Falcone, la moglie e gli uomini di scorta. Quei servizi segreti che speriamo prima o poi venga scritto ufficialmente eh, su qualche pagina. Ok, una curiosità: lei aveva detto che nel 93 in Italia si sono manifestati. Eh, tante esplosioni, tante bombe mafiose per terrorizzare proprio vero terrorismo in Italia e volevamo mm, chiedere, visto che lei è uno dei diretti interessati, che cosa è veramente cambiato dopo quell'anno nonostante il riscontro mediatico non sia stato così, così eclatante? Io ho parlato delle stragi del 93, delle quali si parla fin troppo poco. La mafia e chi con la mafia mise bombe in tutta Italia, a Firenze provocò la morte di cinque persone, tra cui una bambina di 80 giorni, a Milano, in via Palestro. Eh, tre morti ma poi bombe in edifici religiosi a Roma, allo stadio olimpico durante il derby Roma-Lazio bisognava colpire anche giornalisti a proposito di giornalismo che in quegli anni parlavano di questi temi, ricordo la bomba a Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo si salvò, si salvò la vita, erano le bombe con le quali la mafia trattava con lo Stato per ottenere dei benefici il processo, la trattativa no? eh, che è ancora in corso quindi per questo parlavo ancora di attualità, di temi attualissimi. Grazie ad Antonio Vassallo.